Buongiorno bella gente, come state? Tutto bene? A parte i capelli sparati stamattina Comunque oggi sono al Bufera, al Saler Non proprio al Bufera, al Saler per farvi il percorso Perché ci sono tantissimi percorsi da fare Sono le 8 meno un quarto Sono uscita abbastanza presto perché pensavo che fosse una giornata solare Che fa caldo Invece proprio no non è proprio una giornata calda e perché volevo approfittarne perché di solito quando farà caldo qua picchia di brutto quindi <ride> ho detto ma sì, dai lo faccio più che altro per cali scusate la faccia gonfia ma mi sono svegliata da poco comunque ho comprato un stabilizzatore vediamo che questo video sarà bello speriamo lo sto provando niente cominciamo <ride> Ok, allora, ho lasciato parcheggiata la macchina là, questo qua, uno dei percorsi. Come vedete qui, qua dicono tutte le informazioni, più o meno. Non buttare la spazzatura, per carità di Dio. Guarda i vari punti, guardate. Per chi vive qua a Valencia e non è venuto mai a fare il percorso, è molto bello. Si diverte tantissimo di qua le macchine non possono passare andiamo mami di qua Dai. ci sono anche i percorsi di qua volendo Si diverte tantissimo. Comunque è un posto da, da visitare a Valencia. Io l'ho scoperto un annetto fa. Possiamo anche togliere la mascherina. Non c'è proprio niente di là comunque è il mare l'hanno mantenuto molto selvaggio però bellissimo Cani. Vuoi salutare cani? Vado a salutare. Vado a salutare cani. Buonodias. Buongiorno. Buona. Dai, andiamo, mami. <laughs> so stiamo andando dai mami dai andiamo corri guarda di là vai aia aia vai mami vai vai che andiamo di qua dai matata super emozionata dunque passando di là entriamo a El Saler peccato quando passiamo il laghetto, il arriviamo qua, come vedete di là c'è il porto, in quel puntino più in fondo, eh, là c'è il Museo dell'Arte delle Scienze di Valencia, e siamo al Salerno, guarda che arriva Calic! Come vedete non è proprio una giornata stupenda, però che se ne frega, non c'è gente. Comunque il stabilizzatore si è spento. Ciao! Comunque questa spiaggia qua, per chi non sa, è una spiaggia nudista, quindi occhio. Io sono stata l'anno scorso e di state era credo agosto e quindi ho visto delle cose che voi umani non avete mai visto. Orribile ragazzi, gente over 60. Oh, oh. Eh, quindi Non ci sono Con tutto il rispetto eh, Perché c'è gente che è sessantenne Ma hanno dei corpi pazzeschi Però vedere tutto l'insieme Ragazzi, panzoni peli ovunque oh. <ride> Comunque Oh che fai sì. Allora, il mare e là, sono uscita perché comincia ad arrivare un po' di gente e quindi ho deciso di abbandonare e continuo con il percorso. Aspetta mami, aspetta che lì vieni, vieni! Oi. Guardate, sono delle dune in giro, vedi gente con i cani che vanno al mare guardate anche se proprio la giornata non è il top possiamo fare tutti i giri che vogliamo ci sono vari percorsi come vedete ci sono tantissimi percorsi c'è questo, c'è quello, c'è da dove arrivano quei ragazzi, c'è quella lì che sta andando il ciclista eh, non lo so se passiamo di qua dove andiamo Cali? tu hai già deciso il percorso dove andiamo? andiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua mamma. andiamo di qua andiamo patata comunque vi stavo dicendo che la parte di là dove, dove c'è il mare è vietato ai cani io la porto comunque perché c'è poca gente però l'ultima volta che sono venuta ehm, un signore nudista e con la, per la mia gioia <ride> mi ha detto guardi che, che passa la polizia e ti multa per cali la cosa brutta che c'è qua, qua in Spagna è che purtroppo i cani purtroppo non li potete portare in tantissimi posti in tanti posti purtroppo il mare ci sono delle dei, delle zone dove puoi portare il cane, limitatissime, Ciao! I negozi non possono entrare, i supermercati non possono entrare, credo solo al corte inglese, eh, misure limitate si possono portare i cani e quindi niente, la Spagna non è proprio dog friendly, purtroppo. io dico che ci sono tante persone che devono vietarle di entrare in alcuni posti però oh, persone sì, cani cani no come vedete andiamo a vedere quel cartello Vedete tutti i tipi di volatili che possono trovare. Vedete i nomi. Io qua, questa, questa qua è la spiaggia per i cani. Questo, pun questo punto qua è la spiaggia per i cani alpinedo. Per chi non la conosce, poi ci sono tutte queste spiagge. Io sono praticamente qua. Eh, non sapevo neanche che si chiamasse così è un laghetto <ride> Comunque... molto carino veramente e... mi piace tantissimo wow. veramente molto bello per le persone che vivono a Valencia che lo non, non l'hanno ancora visto ve lo consiglio vivamente Grazie. Yeah. ¡Buenos días! ¡Anda, qué? questa è l'antufera comunque sono le 10.30 come vedete molto nuvolo però di temperatura si sta abbastanza bene Ho finito il giro, bella gente se vi è piaciuto il mio giro volete informazioni, richieste lasciatemi un commento mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e così vi arriva tutte le novità se volete qualsiasi video diverso eh, avvisatemi ciao bella gente e niente una bella passeggiata al Saler, in bufera e al mare ciao a tutti, buona giornata